Caccioni ha detto ehm, sì. che Cassano era meglio di Del Piero nelle giocate singole Ha detto che eh, il primo anno di Roma quando giocava con Totti ha detto che quei due giocavano prime punte, non erano punte, facevano delle cose strabilianti, cioè si guardavano negli occhi e capivano cosa doveva fare. Sarebbe potuto mh, diventare il giocatore italiano più forte probabilmente dell'era moderna se non fosse stato matto come un cavallo, quindi ci può anche stare quello che dice mh, con... Tramaccioni, però certo col senno di poi, eh, vedendo anche lo che hanno dato al calcio, è un po' una forzatura. Sì, sì. È una forzatura. Sì. Poi... Tra lui e Del Piero, vengo sempre Del Piero, sempre Del Piero ha fatto una carriera favolosa, ovviamente il paragone Del Piero Totti si può fare, perché sono due leggende, però comunque ci sta Cassano, purtroppo era un pazzo. Ma posso chiudere la, la diatriba Del Piero, Totti, Cassano? Io dico che il mio era Baggio, secondo me. Vado via, ciao. Ammazza, come sei <ride> diplomatico.